E di coesistenza pacifica come si sarebbe detto un tempo diciamo che si è completamente persa e rischia con questa guerra invece di restare eh, ingoiata da una prospettiva neobellicista grazie grazie Ida gli altri punti